Nel 2006 l'EPA ha sottolineato la necessità di riconsiderare il ruolo della persona all'interno della terapia. Leggo testualmente dal comunicato del 2006 La pratica basata sull'evidenza empirica in psicologia Evidence-Based Practice Rappresenta l'integrazione tra le migliori ricerche disponibili E la competenza clinica Nel contesto delle caratteristiche, della cultura e delle preferenze del paziente È un aspetto molto interessante se ci pensi Perché venivamo da anni, decenni, molto incastrati sui protocolli Sul cercare dei modi eh, quasi uniformi per tutti Anzi togli il quasi Di lavorare con il paziente Peraltro in questo discorso si inserisce la cosiddetta Lambert's Pie, la torta di Lambert, che non è una torta di compleanno, ma per torta si intende il grafico a torta, non so se era nato da un'idea del compleanno di Lambert, che sostanzialmente, andando a inserirsi all'interno di quegli studi sui common factors, ha individuato un dato molto interessante. Praticamente, se noi andiamo a considerare la varianza spiegata di ciò che permette di ottenere un cambiamento in psicoterapia, il 15%, secondo gli studi di Lambert e dei suoi collaboratori, è dovuto alla hope, cioè all'aspettativa e alla speranza di cambiamento. Il 15% è dovuto alle tecniche e ai modelli, sì, mi spiace, soltanto il 15% alle tecniche e ai modelli, il 30% alla relazione terapeutica e il 40%… Alle risorse del cliente. Quindi non solo va rimessa al centro la persona, e infatti da una ventina d'anni c'è un nuovo, rinnovato interesse per tutti quegli approcci che tendono a ripersonalizzare la persona che viene in psicoterapia, ma dall'altro lato farlo è anche fondamentale, perché se studi come quello di Lambert hanno le loro ragioni, vuol dire che mettere la persona al centro significa riuscire a facilitare un processo terapeutico perché va a prendere quelle che sono le sue risorse, le sue caratteristiche. Oggi ci sono tanti termini come approcci person-centered, appunto resource-based, cioè basati sulle risorse della persona, o strengths-oriented, cioè orientati ai punti di forza della persona stessa. Ecco, questo tema a me poi mi ha sviluppato tutta una serie di riflessioni che vorrei condividere qui, ma lì soltanto alcune di queste, e poi se tu vuoi aggiungere le tue nei commenti così ampliamo un pochino il discorso e ci confrontiamo sull'argomento. Quindi tre cose su cui possiamo ragionare partendo da queste considerazioni. uno, Una terapia per essere breve, può essere centrata sulla persona, perché metti davanti a tutto il processo terapeutico quelle che sono le risorse interne della persona, sicuramente hai una base migliore da cui partire che non andare a protocollizzare tutto, mettere il protocollo sopra la persona e farla aderire strettamente a quella cosa lì che magari non ha nessun senso per lei. Due, Se il protocollo non funziona, non insistere. Mi ricordo tempo fa bene un paziente che aveva un problema di attacchi di panico e che era stato da un collega che effettivamente aveva fatto quello che avrei fatto anch'io, seguire il protocollo ad hoc per quel tipo di problema, ma non ha funzionato e dopo poche sedute se n'è andato. Ovviamente io sono stato costretto a non seguire lo stesso protocollo, perché altrimenti la persona se ne sarebbe andata anche via, e mi sono trattata a quelle che erano le sue caratteristiche. Terapia è stato un successo, ha funzionato e la logica deve essere adatta il protocollo a chi c'hai di fronte. Tre, cosa che reputo veramente tanto utile, è quella che Lambert ha sintetizzato nella frase è tempo di chiedere un feedback ai nostri clienti. Bohart e Talman hanno intitolato un capitolo di un loro libro Um, clients, the neglected factor, se ricordo bene, cioè clienti, il fattore dimenticato. Per sottolineare che in tutta questa ricerca di fattori comuni in psicoterapia ci siamo dimenticati del cliente, della persona, cioè del fatto che le persone hanno già le risorse per poter cambiare e noi dovremmo partire da quelle per poter produrre dei significativi cambiamenti in tempi ridotti. Argomento vasto, penso di averlo appena scalfito, spero giusto che abbia potuto dare qualche spunto utile di riflessione. Quello che a me viene da pensare è che se in altri ambiti come la medicina bisogna comunque adattare la terapia al paziente che si è di fronte, in psicoterapia, in consulenza psicologica, non penso che si possa fare di meno. Quindi il succo è se non siamo noi adattare il nostro lavoro e la nostra terapia alle caratteristiche del cliente, non sarà certo lui ad adattarsi a noi.